Buoni, buoni ragazzi, attenti siete gentili! E riportate il blocchetto! Oh. Ah, oggi c'è stato un gran parlare di supereroi durante tutto lo show. Quindi ecco una storia di terrore ed eroismo. Quando la civiltà viene minacciata da una delle creature più spaventose del pianeta Terra... Chi può salvarci? Signore e signori, la nostra Miss Piggy, ovvero Wonder Piggy. Wonder Piggy? Solo una precisazione. La visione di questo numero potrebbe non essere adatta ad un pubblico adulto. Svegliati, svegliati! Sono io, la sorella più bella! Oh, oh, avanti. avanti! Oh, dottore, finalmente è arrivato! Sì, che è successo di tanto grave? Oh, dottore, dottore, io e mio marito... Racconta, cara! S siamo tornati e mia sorella era... era in uno stato di trance mm -hmm. e... poi si è messa a fare versi strani, tipo... Mm -hmm. Quasi in uno stato di shock. Come se fosse stata terrorizzata da una gallina. Oh, una gallina? Vero, ridicolo, eh? Ma come può essere? Non lo so, avete galline nel vostro ranch? Oh. Nessuna. Io oh. e mio marito oh. non abbiamo galline. È oh. digestione da farona. No. Oh. C'era C'era anche lui. Oh, no, mio marito. Non capisco, sì. È contagioso oh, o sa so... qualcosa che ha visto? Oh. Oh, oh. Che cos'hai, marito? Oh, oh, oh, oh, oh. Oh. Lavoro per... Wonder Piggy! Uh. Uh. Uh. Sparisci, cocodè! Porta a casa, Linda Carter! Uh. Brava! Perché le galline di questo show sono così grosse? Eh, qui mangiano cibo spazzatura. <ride> <ride> show, show, show! Avanti, avanti! Show, show, show! Alla, Alla grande, uh... sì!